Sei contenta di conoscere iari oggi? Santo Iori, ma cosa fai? Fritta stomaco vuoto, non bevete, non bevete. La zuppetta di mare, Iari! Una bella, una bella e sta sorella bella, però. No, vi starà vicino, fa tutto un altro effetto. Sebastiano Serafini raggiunge la terra toscana. Qui visiterà la bella Firenze. Vedrà di non far cadere la torre di Pisa e ammirerà il mare di Livorno cantando a squarciagola, il mare d'inverno. No, questa forse no. Siamo nella basilica più importante di Firenze, la basilica di Santa Croce. Con una. Beh, raccontaci il tuo passato da cosplayer con Martina. No, no dai, è cioè la cosa meno interessante della mia vita. sto bevendo un cappuccino, guardate, con le due bellezze lì che offre la Toscana. Beh, la basilica forse non è la migliore, ma Martina sicuramente sì. Martina dove stiamo andando? Grazie per averci fatto vedere Firenze Ci porti in un ristorante tipico di Firenze Proprio è, scherzi, per assaggiare è proprio Cino Fiorentino Sì, proprio, Cino a Fiorentino si chiama Il allora, Mandarino Non riusciamo a capire se il nome è Il, il Mandarino o Il Mandolino Il Mandarino però però sia Il Mandarino so Perché sia. Il Mandolino non mi fa tanto il Sì, finesse. vai, entra, entra tu Ciao prima, apri, ah, ti devo aprire la porta, aspetta Tra l'altro in Giappone l'ho posto, adesso girando vediamo che è chiuso Lei sì. è appena stata in India tra l'altro sì. Andateci, qua. Cioè non riesco a prendere gli gnocchi. Mm. buona? Io adoro la cucina di Firenze. Mm. Sempre mm. un po' illuminato, mm. non capisco cosa gli succede stacca. a staccare, guarda che aspetto no, io non che sto coso. Cioè, non avete idea, fa un cosa dimenticare guardate il gusto no è, buona. È, è tipo è più tipo aceto se vuoi sembra che ci siano i bachi i bachi? si sì, guarda Cosa sono i bacchi? I vermi Quelli per che strisciano Guarda che in Cina ti dico un proverbio cinese I cinesi mangiano tutto quello che, che striscia ma non il treno Tutto quello che vola ma non gli aerei Tutto quello che ha le gambe ma non il tavolo Quindi mangiano le persone Hanno le gambe? Sì. si <ride> Questo è il pollo con gli anacardi ma è anche piccante quindi non so che pollo sia. Ed ecco qua il gelato al tè verde, al riso e alla rosa perché hanno finito i più classici fragola, pistacchio e fior di latte. Tra l'altro c'è questo qui che sembra il cioè, rosa fotonico, chissà quanto colorante c'è dentro. No, no, è tutto naturale, <ride> è tutto naturale. Ah, sì, sì. <ride> è la rosa bionica così, naturalmente. Adesso è pericoloso. Ah, ti hanno dato anche due cucchiai. Massaggia. Secondo me il tè è verde invece. Io ne prendo poco perché mi fido poco. Che ti sei terzo? Quando è la prima volta che ho assaggiato il tè verde che mi hanno portato alla cerimonia del tè? Eh? E' <ride> nato per i costi e, cioè, tipo non mi avevano detto cosa devo fare in ordine. E mi hanno portato sti cose di biscottini mollicci di riso. Io li ho mangiati e mi avevo tipo pappetta, non riuscivo a ingoiare. E ho detto così, ho fatto, vabbè, ora mi hanno il tè e bevo. Ho uno sto Così schifo. Cosissimo, il tè verde giapponese, quello della cerimonia, fa schifo, usare i No, non detto, è piace, però partita, devi sapere. Quindi se te sei lì che dopo aver mangiato questa specie di dolcino, speri di bere il tè perché almeno ti va giù e quindi non rischi di strozzare. Già oltre a palla di piedi perché sei in ginocchio. No, ti fa ancora più cappetta! sono capitate queste esperienze? Ah, okay. Guarda che bella questa presina a forma di farfalla di e questa forma di raviolo, bello. Che cos'è? Guarda la foto qui. È per fare le uova? È un separatore di ah. uova, cioè praticamente il pesce se ci metti le uova vomita il giallo. Che bello! Scusa, lo intinge e tira su il giallo no? Ah. No, dici. Sì, sì, sì, bravo. vedi Quante belle idee regalo di Natale Sembra proprio quei regali che ti fanno Natale E poi finiscono direttamente nel Perché non sai cosa farci <ride> tipo, Beh questa è comodissima per le unghie Per pulire le unghie Oh guarda che bello questo Cos'è? Non lo so, ah per truccarsi? Guarda che bella la spazzola con la ballerina Aspetta che la proviamo i giccioli Non si sta a Secondo me la devono fare così la tazza comunque nella bella e la bestia Oh che belli questi per gli spazzolini Qua però potrei comprare qualche minchiata in effetti Devo fare un regalo almeno Oh che belli Martina provateli mo Eh dai questo qua è bellissimo perché praticamente potete mettere comodamente il vostro cellulare qui mentre lo caricate Questo io ce l'avevo da bambina, è sotto mouse questo Però se lo lasciate tra po' anni si indurisce Questo che cos'è? Che cos'è? Però fa un po' impressione Una calapenna Una calapenna Una calapenna Bello dai ci siamo divertiti fin troppo Ok oggi una missione importante Le mutande di Capodanno Ah. -huh. Le puoi anche provare? Non metto il mio culo in mostra su YouTube Non mi sembra allora, queste non mi piacciono, queste sono un po' mutandone, no, fa un po' perché Queste? Questa è un po' battona bat Un po' battona Tu che immagine vuoi dare di te a Capodanno? Sexy con classe Sexy con classe <ride> Ecco che ci spostiamo nel centro di questa bellissima Adesso città Siamo in dalla dalla macchina Probabilmente sì Non siamo in Giappone, non è il Giappone Questa è la piazza principale Eccola qua, la cattedrale di Santa Maria Maggiore Giusto? Vabbè, Santa Maria del Fiore Oh, guarda, questo non fa battuna No, proprio peggio Questo <ride> cosa fa? Aliena, tipo Però, tipo, questa in, in, in rosso sarebbe... Non è carina Non è male Secondo me è meglio di quella... Cos'è che eravamo prima? Dai, ama mai È meglio... Me... Secondo me è molto Dai, meglio, intimissimi Molto penso. meglio Ma sì, guarda, ce ne hanno un sacco di rosse Però quello non so se viene... È rosso o bordeaux? No, no, è rosso Ok Il bello di Firenze è anche lo shopping Ciao Ciao, Ciao. Ciao! Oh. Eh, eh, eh. Guardate che meraviglia! Però le luci non sono ottimali eh, per fare le. perché vedi, prende tutto là e questo qua sembra nero. Allora, adesso siamo con Sebastiano Segafini. va, Seba, dove sei oggi? Oggi mi trovo a Firenze. La Culla del Rinascimento, uh -huh. città bellissima peraltro, che visito quasi tutti gli anni una o due volte l'anno quando mi invitano per qualche evento. E oggi non mi hanno invitato per niente, però se non può trovare la amica, Martina che sta facendo il video. Cosa e... ti piace in particolare di Firenze? Di Firenze? Beh, ovviamente non si può non citare la bellissima cattedrale di Santa Maria del Fiore Maggiore ma non è Maggiore è del Fiore Basta <ride> e quella è la via principale dei negozi no lo so, lo so, no ma lo so perché dove c'è Luisa di Roma ah perfetto, lì davanti c'è il mio negozio preferito è quello? no la Miss Sixty ah ok Vieni. io ho dormito in quell'hotel là la prima volta che ho dormito questo qua adesso ci spostiamo a Pisa vieni come va? bene ti faccio un super close up sono struccata <ride> che sei struccata sei contenta di riconoscere Iari oggi contentissima ha appena scritto che sta raggiungendo la stazione che emozione santo oh, Iori no no no eh allora praticamente quando sono andata in India questa cosa non verrà detta in inglese sì. e soprattutto non mi ci taggare perché ci sono anche persone che erano più sì, tanto non ti si sente sono se non parli più forte Praticamente sì, dalla mia amica indiana, quella del matrimonio Ha visto il video Quale video? Quello, il tuo video musicale Quello dove yes. io ho fatto una piccola parte eh che ha detto ai suoi invitati che io è una famosissima attrice italiana e soprattutto quando facevamo le prove per questo balletto perché ci ha fatto ballare sul palco un'altra ragazza che la sua come fa vabbè ma si ti ha detto che te sei famosa hai fatto teatro canto ballo e c'avevo Francesca di che faceva canto te ma quando io ballo ma come ballo ma io non so ballare perché penso che queste stronzate e poi mi è arrivata sua mamma che gli fa ma Martina è per Sono contentissima della tua ieri? Scusa? Che bello l'albero di Pisa Dillo di nuovo Io sono di parte, sono di Vornese dove sono Pisani Ah sì? Cosa, cosa dite di questo? Ciao! Iari! E sorella Questo è l'albero più bello che avete a Pisa? Per ora sì Per ora sì Adesso ci spostiamo verso la torre di Pisa La torre di Pisa, mamma mia I Krafen alla Nutella Questa che, che piazza è? Piazza Vittorio Guardate che bella la piazza Vittorio Emanuele, qua ci sono i mercatini di, di Natale, devo dire che sono più belli a Trento. questi non sono ancora i mercatini di Natale, questi sono i mercatini di Natale, e vabbè proseguiamo qua il nostro corso, comunque dovete sapere che la gente di Pisa eh, ha gradito particolarmente la mia canzone di Alive, ci confermano, vero? Sì. Persona almeno l'ha ascoltata due persone, due persone l'hanno ascoltata qua abbiamo le luci di Natale e proprio in mio onore l'hanno messe proprio, proprio oggi perché sapevano che arrivassi infatti là c'è scritto I'm alive ma non si può vedere bene con questa, comunque dovrei iniziare a mettere i sottotitoli in inglese delle mie canzoni sotto o almeno in italiano perché la gente non capisce cosa sto dicendo, cioè capisce solo I'm alive e poi perché, ma in realtà avevo anche registrato la versione inglese, però non mi piace la mia voce in inglese, Preferisco in giapponese guardate che bello sembra di essere a Firenze l'arno sporco guardate che meraviglia beh però con le luci del tramonto è bello bellissimo l'arno l'arno l'arno gli ari e l'arno Martina ciao ciao, ciao. Questo, questo direi che è un video Dobbiamo, dobbiamo tirare su la qualità, diciamo qualche aneddoto del Giappone. Lo sapete che in giapponese ponte si dice hashi. Fiume in giapponese si dice kawa. Cos'altro posso dire? Eh? Decorazioni si dice decoration. Illuminazioni si dice illumination. Bello, è carino sto corso comunque. Guardate, è indescrivibile la bellezza di Piazza dei Cavalieri. Il nulla. Il nulla. Qua potresti mettere la di Lost. Esatto. <ride> nulla. E poi uscire. Nulla, nulla. Wow, questa è una delle università più famose in Italia. Dove siete? è eh, Tokyo, ah, nati in Italia. Ah, Nottinità, a parte che parlo otto lingue comunque. Eh vabbè brava Questa è tipica usanza giapponese No, cos'era? Cos'è? Cosa succede? Non sta provando una nuova cosa per cagare Lei vuole so. andare a conoscere La mia amica giapponese Sa da Bella però, no vi stare vicino fa tutto un altro effetto Che meraviglia Sì, in effetti non, se storgo la telecamera Ma no è sempre dritta Comunque regalo, ecco qua cosa vince La sorella di Yari eh... Tu hai già capito? Vinci un fungo! Un fungo! Guarda che questo è l'ambitissimo fungo dei funghi. <ride> Allora, i video da ubriaco potrei non farne più Allora, poi tu vinci lo slime carry di Dragon Quest Sono perché questo scatola lo vedevo nel video e la volevo Eh, la volevi per davvero? Sì, davvero L'hai a te Poi tu vinci anche il sushi Questo è un gioco tipico giapponese, vedete? Tra l'altro, quale ragazza vuoi fare diventare un idol? Bene, adesso dobbiamo scegliere la ragazza che diventerà un idol Questa Guardate che bella, Buon è già certo. sul palco mi dai anche dai consigli di moda Come la vestiresti? un vestitino da infermiera a cioccolare. Guardate che bella la nostra idol Poi però ci manca qualche accessorio Cosa dici? Guardate è un idol moderna Vince questo meraviglioso quadro realizzato da Sebastiano Serafini Non bevete, non bevete <ride> Della serie non provate mai spritta a stomaco vuoto Proviamo i vestiti sulla nostra Martina Mamma mia questo ti sta ad da Dio Cazzano <ride> i vestiti da nuda bellissimo bellissimo proviamo anche qualche bel fiocchettino papiano bello sei bellissima dai apri guardate gli ari wow che fortuna che bello ragazzi io ho bevuto uno spritz e mi sono ridotto così. Capite perché non bevo? Capite perché non bevo. Per tutti gli alcolisti anonimi e per tutte le persone che non reggono l'alcol, iscrivetevi al canale. Ciao! Guardate che bella arrivata la cena! I gamberi numus e qua la zuppetta di mare. Buon appetito! Martina, fai una faccia felice, ma non troppo. Cos'è questo? La grigliata di gamberi La grigliata di gamberi? Bella la mia olimpia! Vedete la tocco e non brontola, smetto di toccarla e non brontola Ma cosa fai? Che bella che sei! E? Che bello, un altro animale a cui sto simpatico Ciao Martina, ciao Martina! Siamo arrivati nel mare di Livorno, guardate che meraviglia, wow! Ok, vabbè, qua siamo a Livorno, stiamo vedendo il bellissimo mare di Livorno, che è molto più bello di Calambrone, e guardate che meraviglia! Bye bye! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store!